È una soddisfazione avere questo prodotto e se pensi a tutti quello che è passato da terra fino fino adesso è una soddisfazione, un piacere veramente. È contento Ibrahim mentre stringe tra le mani il frutto del suo lavoro. Lui è uno dei nove braccianti stranieri che nell'ultimo anno e mezzo hanno avuto accesso a tirocini e a borse lavoro retribuite. La fine del percorso è questo vasetto. Si chiama Assai con la Y alla fine perché è così che nelle chat lo scrivono i lavoratori. Un pesto di broccoli e rape, nato nelle campagne del Foggiano grazie all'Associazione Terra e a cinque aziende biologiche. Produrre in agricoltura, trasformare un prodotto, può essere fatto anche... Senza sfruttare le persone, senza caporali, restituendo un pochino di dignità. Insomma, un'altra via è possibile. Per cercare la migliore vita, eccola perché sono scappato. Così Gebere racconta la sua fuga dal Burkina Faso, anche le sue mani hanno contribuito alla realizzazione sì, sì, di sì, questo pesto. Vede bella, però, tutte le cose che abbiamo fatto insieme, era bella, proprio bella assai, vedi? <ride> Vedi la colore pure. Ibrahim questo vaso oggi sì. continua a tenerlo stretto a e pensa alla sua sì. famiglia in Senegal. La mia priorità è loro. Quando loro ce l'hanno qualcosa per la mangiare. La priorità è la tua famiglia. Eh sì, perché se ce l'hanno qualcosa per mangiare io sono felice, anche se non ho niente qua.